Va molto in voga ultimamente ma ormai dagli ultimi gli ultimi anni l'idea di lavorare con le tue passioni e che è un'idea secondo me un po forviante e anche molto molto pericolosa perché potresti incappare in tre problemi per i quali poi alla fine non riesci effettivamente a fare quel salto, a davvero a metterti in linea con un lavoro che ti soddisfa, che ti appaga e quindi poi sei costretto costretta a fare il primo lavoro che quasi ti capita o comunque un lavoro che non ti soddisfa con l'idea che purtroppo non puoi lavorare con le tue passioni. Quali sono questi tre problemi? Primo problema non hai idea di quali siano le tue passioni e eh, a quel punto lì come fai? Facile dire, eh ma cerca in quello che ti piace fare, non è così facile, facile a dirsi ma non facile a farsi. Secondo problema, tu hai mille passioni, si parla adesso di multitalento, di multipassione, tantissime persone hanno più passioni, a quel punto quale scegli per essere sicuro che sia quella giusta e per non dover sacrificare magari un'altra passione che poteva rivelarsi migliore per il lavoro? E terzo punto cosa fai invece se hai chiara la tua passione, è una sola, ma la tua passione o non corrisponde a un tuo talento naturale, oppure se neanche ne hai il talento naturale non ha uno sbocco immediato nel mondo del lavoro. A quel punto lì sei nuovamente fregato, fregata. Nel video di oggi andiamo a vedere come sia più importante cercare tra le righe delle tue passioni e dei tuoi valori e dei tuoi talenti, di cosa ti piace fare, e lì, da lì puoi costruire una professione o la tua ricerca professionale piuttosto che fissarti con l'idea di lavorare con le tue passioni. Ti darò così un'altra prospettiva, un altro modo che funziona molto meglio per tutte quelle persone che o non hanno chiara la propria passione o ne hanno troppe o hanno capito che con quello che le appassiona non possono lavorarci. Ad esempio ho quasi 40 anni e con la passione del calcio ormai di fare il calciatore non se ne parla. Io sono Emanuele Fortunati e a parte avere la passione del calcio ho anche la passione di aiutare le persone che fanno fatica a trovare che direzione scegliere per potersi esprimere a pieno professionalmente, a mettere al centro i propri valori, il proprio modo di essere, le proprie doti umane e lì a costruire una professione da vivere come una missione utile e appagante. Entriamo subito nel vivo di questo video. Abbiamo detto che è rischioso puntare tutto sulle tue passioni perché ragazzi come ho già detto se a me piace ho la passione del calcio ma ormai sono troppo vecchio per giocarci professionalmente e eh, a quel punto sono fregato. Certo voi dite beh potresti fare l'allenatore ma se la mia passione specifica è giocare a calcio a quel punto lì fare l'allenatore sarebbe un compromesso e quindi non è detto che mi renda felice. Poi c'è un altro caso, nel mio caso per esempio a me piace fare il calciatore, piace fare il coach, piace fare il pittore, dipingere, mi piace scrivere canzoni, poesie, novelle. A quel punto lì, avendo così tante passioni, come posso scegliere quella che in effetti è, è la passione e non avere poi il rimorso e aver sprecato magari un sacco di tempo lasciando indietro qualcosa che per me era comunque importante? E questo, e, e questo poi... Eh, è un bel problema se hai tante passioni, ma è un bel problema anche se di passioni di per sé non sai quali ne hai. Perché poi, ragazzi, le passioni sono anche effimere. Oggi ti può piacere una cosa, domani te ne può piacere un'altra. Oggi posso andare a un concerto. No, oggi no, purtroppo col Covid non si può. Però se io vado a un concerto, vedo un concerto su, su YouTube o su MTV, e mi gasa vedere il cantante così. Potrei dire con la passione della musica. Eh, però, però magari domani invece vado a vedere una galleria d'arte e mi viene la passione per la pittura, dopodomani e quindi questo diventa anche un bel problema. Le passioni sono effimere. Che cosa possiamo fare allora? Qual è un modo migliore per sintonizzarsi in una direzione professionale che ti permette di esprimerti a pieno, di esprimere tutto il tuo valore e anche di lavorare in modo appagante che ti dia soddisfazione e che tu possa vivere con serenità? Prima di tutto abbiamo capito smettere di fossilizzarsi con le proprie passioni. Iniziare a pensare invece a cosa si nasconde sotto alle passioni, sotto a quello che ci può piace fare, sotto a quelli che sono i nostri interessi, perché se è vero che avere una passione specifica così potente che veramente vorresti portare avanti magari non è una cosa da tutti, però ragazzi, tutti siamo interessati a qualcosa, tutti abbiamo diversi interessi, solo che magari non ci permettiamo di pensare che questi interessi possano nascondere qualcosa che può diventare professionale, ok? Quindi il mio suggerimento qual è? È di iniziare a scrivere un elenco molto semplice di tutto quello che ti appassiona, tutto quello che ritieni sia una tua passione, tutto quello anche che ti piacerebbe fare provare, tutto quello che anche già fai, anche non professionalmente, che ti può piacere fare e anche tutto quello che nella tua professione in specifico ti piace fare. Ad esempio, a me non piaceva fare il programmatore, sinceramente, però nell'arco della giornata c'erano diverse altre cose che a me piaceva fare. Ad esempio, mi piaceva molto prendere i requisiti del cliente e trasformare i requisiti nell'architettura di un software o nei flussi degli utenti. Questo passaggio da requisiti ad app, ecco, questo anello mancante, era una cosa che mi piaceva molto. E quindi avrei scritto questo in questa lista. Altre cose per me sono magari, oh mi piace giocare a calcio, va bene lo metto. Mi interessa la pittura, va bene lo metto. E facciamo tutto questo elenco. Saranno 10, 15 cose, non di più, ma quante sono non importa. Quello che importa è andare a fare un ulteriore passo, ovvero quello di specificare che cosa di, quella particolare, di quel particolare elemento è quello che a te piace. Come ti ho detto, per me... Nella programmazione che di per sé non mi piaceva neanche, però quello che mi piaceva era appunto fare l'anello tra i requisiti del cliente e l'architettura iniziale dell'applicazione. Ora se io mi chiedessi che cosa stava sotto, cioè perché mi piaceva molto questo, ecco l'idea mia era quella di, mi piaceva collegare due mondi di per sé completamente lontani. Perché il cliente, che potrebbe anche essere il tuo capo, il tuo manager, ha delle idee che magari non sono direttamente applicabili con la tecnologia o, o, con, o con quello che vuoi costruire. E allo tempo stesso, a volte la tecnologia ti rimane un po' inscatolata e, e sta lontana poi da quello che invece sono le esigenze di un cliente o del mercato. È come ecco, fare in modo che questi due mondi si parlassero e di trovare un punto comune dove tutti vincessero era la cosa che mi piaceva di più. E quindi io, ripensando a quello, cosa, scri cosa avrei scritto ora nel mio elenco per specificare meglio? Avrei scritto che quello che mi piace è far comunicare, mettere d'accordo due mondi che di per sé non si parlano. Un'altra cosa che eh, mi piace, ad esempio, è l'arte. Però mi sono, sai, l'arte è varia. E allora io all'inizio mi chiedevo, ma, sì, ma quale arte dipingere, disegnare, la musica? Dicevo, no, l'arte come mezzo di espressione. Ah, allora di cosa mi piace dell'arte? Allora dicevo, ecco, mi piace l'arte perché è un modo di esprimermi diverso dalle parole. Quindi è un modo per me di portare fuori un messaggio o un qualcosa che ho dentro utilizzando delle immagini o dei suoni piuttosto che le parole. Ecco, vedi, quello che ti sto chiedendo è quello di specificare un pochino Cosa c'è dietro a quella cosa che ti appassiona, che ti interessa, che ti piace o che fai anche solitamente non ti dispiace? Quando hai fatto tutto questo, quello che ti chiedo di fare, di fare tipo come un passettino indietro, no? di allontanare un attimo il foglio e di cercare di leggere tra le righe che cos'è che realmente ti piace fare, che senti veramente tuo. Se hai fatto questo esercizio con onestà verso te stessa, te stesso, scoprirai che in realtà di tutto quell'elenco che hai scritto, sono poche le cose che realmente ci stanno dietro. Perché di tutte le passioni che abbiamo, di tutto quello che facciamo, in realtà quello che noi facciamo è esprimere noi stessi, diversi lati di noi stessi o, ancora meglio, utilizziamo diversi modi, come se fossero diversi strumenti, diversi canali comunicativi per esprimere sempre Qualcosa che per noi è davvero importante che vogliamo esprimere. Se io vado a ripensare a tutte le cose che, che avrei scritto in una lista come questa, tutte le specificazioni, alla fine quello che piace fare a me è aiutare le persone a esprimersi al 100% per quello che sono, trovando i canali, compreso il canale professionale, che più gli viene naturale. Questo mettere d'accordo, ad esempio, il mondo del mercato del manager del capo con il mondo dei programmatori per me non era altro che, che la stessa cosa che mi piace fare col mettere d'accordo una persona con se stessa perché ognuno di noi è come separato a metà tra quello che desidera fare e quello che pensa che debba fare per sopravvivere che vuol dire pagare le bollette vuol dire avere l'appoggio la, l'approvazione di tutti e così via ma quando dentro di noi Facciamo comunicare queste parti, scopriamo che noi possiamo andare in una direzione dove noi ci possiamo esprimere a pieno e al tempo stesso avere anche l'appoggio degli altri, pagare le nostre bollette, sopravvivere e fare quello che ci interessa. Ecco, Questa cosa mi è rimasta. Quando vado a pensare all'arte come mezzo di comunicare, io vedo la stessa cosa. Per me il lavoro è un mezzo per comunicare quello che sei, per comunicare il tuo valore. E quindi mi piace molto non solo io comunicare me stesso, ma aiutare le persone a fare la stessa cosa. Come vedete, le cose che stanno tra le righe, importanti davvero per me, sono poche. Però perché uno dovrebbe scoprire questa cosa? Perché una volta che ti è chiaro questo, succedono due cose realmente magnifiche. La prima è che innanzitutto fai una chiarezza incredibile su quello che è importante per te a livello più profondo. Io con un lavoro così scopro che è importante per me, uno, esprimermi a pieno, ma due, aiutare le persone a esprimersi a 360 gradi grazie magari al proprio lavoro. Due, scopri che questa cosa che realmente ti piace, che, cioè, scusa, che realmente senti tua e che sta di sotto di tutto, è una cosa che può essere poi portata fuori in tanti modi diversi. Vedete io posso portare fuori questo stesso messaggio con questo video, con il lavoro che faccio come coach, con, con le poesie che scrivo, con i miei quadri, perché vanno tutti dalla stessa parte. E allo stesso modo quando tu hai chiaro che cosa ti interessa esprimere di te, eh, poi il come anche a livello professionale è più facile trovarlo. Perché uno, non ti fossilizzi più in una professione specifica, quindi si aprono strade. Due, non ti fossilizzi più in competenze specifiche, quindi ti si aprono strade. 3. non ti fossilizzi più nelle passioni, in ciò che ti appassiona, che oggi ci potrebbe essere, domani no, che potresti averne tante, potresti non averne nessuno, che potrebbe non essere spendibile, che magari ti appassiona a disegnare fumetti giapponesi e magari in effetti c'è un mercato piccolino. No, tu ti concentri su quello che sta sotto, che essendo preciso ma molto più ampio come gettata e come apertura, ti permette di essere espresso anche professionalmente in tanti modi diversi. Ecco perché io dico che cercare un lavoro a partire dalle tue passioni è un rischio enorme perché o il tuo lavoro è facilmente collegabile a una tua passione per la quale hai anche un talento estremo, ovvero Cristiano Ronaldo, talento grandissimo per il calcio, passione per il calcio, calciatore. Lewis Hamilton, passione per, per correre, per i motori, eh, va a fare il talento naturale per farlo, inizia col go-kart e finisce in Formula 1. Freddie Mercury, già da bambino cantava, Amy Winehouse, ci cioè sono video di lei a sei anni che già faceva Happy Birthday, cantava Happy Birthday con, con, con un modo wow, che si capiva che era una cantante. Però o oh, tu hai un talento così spiccato e una passione così spiccata, e queste due cose sono anche spendibili professionalmente e allora ti dico vai con quello a 100 all'ora 200 all'ora più che puoi ma probabilmente non staresti guardando questo video oppure fai un passino indietro vai a capire cosa c'è sotto qual è quali sono i denominatori comuni di tutto quello che ti appassiona o che ti piace fare o che vorresti anche fare e non hai mai pensato che potesse diventare un lavoro e poi punta su quello perché a partire da quello puoi iniziare a cercare e a muoverti nel mercato del lavoro in modo diverso. Puoi iniziare magari già a fare la differenza in quel senso nel lavoro attuale e poi pian piano iniziare a, a cercare o a costruirti un lavoro sempre più in linea, sempre più in linea, sempre più in linea con quello che realmente ti interessa portare fuori. Quando io ho scoperto di voler aiutare le persone professionalmente, facevo ancora il programmatore, il primo passo è stato quello di diventare team leader, così toccavo meno il codice e toccavo di più le persone, avevo più il rapporto con le persone, era già un po' un coaching. Sapevo che non era il passaggio finale, però intanto è stato un passaggio senza dover stravolgere tutta la mia vita improvvisamente che mi dava un sacco di paura. Quindi quali sono, qual è il sommario, l'outcome di questo video? È Uno, dimentica di cercare un lavoro con le tue passioni. Due, cerca tra le righe di quello che ti appassiona, che ti piace fare e scopri quali sono i denominatori comuni, metti questi denominatori comuni al centro della tua vita professionale e da lì pian piano sporcati le mani e guadagna chiarezza su come puoi spendere questo professionalmente. Se hai bisogno di aiuto per questa ricerca, per fare questi passaggi, scrivimelo pure nei commenti o mandami un messaggio, sarò lietissimo di aiutarti. Ciao e alla prossima!